Sì, grazie Presidente, è l'ordine del giorno molto chiaro che detta una linea precisa, ovvero eh, come dicevo eh, seguire il futuro della metro C. Grazie sia nel breve termine, cioè eh, avviare eh, gli studi per eh, verificare quale sia la soluzione migliore per l'attestamento delle talpe. Le talpe sono le, le, le, le macchine eh, meccaniche che stanno scavando le gallerie ora tra le stazioni di eh, Ambaradam e, e appunto fuori imperiali e eh, c'è un tecnicismo però sul quale è importante che eh, ovviamente ci sia la massima attenzione da parte della Giunta e da parte eh, delle nostre aziende perché queste talpe eh, Bisognerà capire bene il miglior attestamento dopo la stazione di fori imperiali per consentire il proseguimento dell'opera. Quindi so che sono delle valutazioni che già si stanno facendo, però è bene ribadire anche in questa sede la nostra volontà di verificare le soluzioni migliori per consentire il proseguimento dell'opera e proprio su questo punto poi mettere in campo tutte le risorse a disposizione per riavviare e formalizzare quanto prima la project review, la revisione processuale, progettuale della tratta T2 che è la tratta centrale eh, della metropolitana appunto da eh, Fuori Imperiali a, ehm, a Piazzale Clodio. Eh, sappiamo, abbiamo detto molte volte che il completamento della metropolitana e eh, un ulteriore scambio con la metro A dopo quello di San Giovanni sarebbero fondamentali per alleggerire la stessa metro A, per creare un anello quindi all'interno del centro storico dove ovviamente mettere in campo con ancora più decisione forme di riduzione della mobilità privata ci crediamo e quindi è importante anche in questo caso ribadire fermamente la nostra volontà, anche su questo punto so eh, che già sia i nostri tecnici che la nostra parte politica eh, è al lavoro, però eh, una manifestazione da questo punto di vista dell'Aula sicuramente è un atto dovuto, è un atto molto importante per il futuro dell'infrastruttura. Grazie Presidente.